Visto che in questo periodo siamo tutti a casa e tutti quanti stiamo cercando di fare il pane a casa, io non trova, cioè, ho provato a fare tante ricette, però una mi è venuta buona e anche molto facile. E a mio modo, eh, il mio modo eh, è la migliore di tutti. Oh, dov'è il Era mio figlio Matteo, cioè, t'ha posto, questo però chiede a mia moglie, perché mia moglie sta con me, eh, sta con me, moglie, sta via, no? Chiede a mia moglie. Domi, com'è la mia ricetta per il pane fatta a casa? Cambia mestiere. Tutto a posto. Sta arrabbiato oggi, quindi non vi preoccupate. E con il profumo del mio pane riesce a catturare il naso a chilometri di distanza. Ma ora, sigla! Dosi per mezzo chilo di impasto. Qualcuno sta dicendo, Ma Agostino ma tu le tue ricette quando usi, il. cioè che farina usi, qual è la marca? Eh, non ve lo volevo dire, però io mi sto trovando bene, ma no perché non volevo dire, perché, però io devo fare i complimenti alla farina caputo. Dosi per mezzo chilo di impasto. Mezzo chilo di farina di tipo 00. 250 millilitri di acqua, 10 g di sale, 5 g di lievito, farina di semola e olio extravergine di oliva. Andiamo alla preparazione. Come sempre io uso il mio cooking chef. Eccolo qua. Non mi abbandona mai. È bella sta cosa perché questo Kenwood l'ho regalato a mia moglie. Ma voi alla fine lo sto usando sempre io, cioè, sempre io lo sto usando, eh? Vabbè. <ride> Mettete la farina. Un po' come sempre, un po', basta, basta, basta. Bas, bas, bas. Velocità 1. Metti un po' d'acqua. Il sale. Metteci pure un altro poco d'acqua, eh? Così il sale si scioglie meglio. Una volta sciolto il sale metteteci il resto della farina il lievito e finire di mettere l'acqua. Fatelo girare così per due minuti. Passate due minuti mettiamoci un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ho messo l'olio extravergine d'oliva per tenere un prodotto più gustoso e morbido. E fate girare alla minima velocità, per 12 minuti. Voglio dire una cosa, dipende dal tempo, eh! Uh, se è troppo umido sapete che uh, l'impasto diventa più morbido. Quindi se vedete che l'impasto è troppo morbido, aggiungete un altro poco di farina. L'impasto è pronto, prendete la farina di semola, mettetela sotto, questo è l'impasto, mettete un po' di farina di semola nelle mani, fate un bel panetto, Off! Oh! mettiamoci un panno sopra e mettiamolo nel frigo per 12 ore. Messo nel frigorifero facciamo passare le 12 ore. Guarda, amici, guarda, 12 ore. Lo fate la sera, così la mattina dopo lo prendete e lo infornate. Buonanotte, ci vediamo, rimane. Ahhh, uh, mi sono addommentato. Mi sono addommentato vicino al frigorifero. Al frigo, sono passate le 12 ore. Ora prendiamo l'impasto, fate la forma di un panetto, prendete una base di legno, un po' di farina di semola, sotto, prendete il panetto, ora si deve fare la seconda lievitazione. quindi fidatevi di me, vi fidate? Come sempre no, ma fidatevi. E fatelo crescere per un'altra ora e mezza. Un panno sopra, come sempre. A dopo. Io per far cuocere il pane ho messo un recipiente di ferro. Vedete? Con l'acqua. Lo metto sotto. State dicendo, ma perché ho messo l'acqua nel forno? Ne migliora la cottura e dà un aspetto migliore. Uah! Per la cottura, per chi ha una pietra refrettaria, è meglio ancora. Se no potete usare tranquillamente una teglia con una carta da forno. Eccolo qua. Pane lievitato. Facciamo due tagli. Facciamo due tagli sopra. Fatelo cuocere per circa 50 minuti. Mettete il forno a 220 gradi i primi 10 minuti. E poi lo mettete a 200 gradi. Andiamo a vedere se è pronto wow. Guardate qua <ride> Che ne dite? E con forno spento, rimanete aperto lo sportello Così finisce di... Uh, di asciugare oh, Eccolo qua Che ne dite? Pane fatto in casa dal vostro cuoco preferito: assaggiamo. Vai, come taglia. Ecco qua, come sempre assaggiamo, croccante all'esterno e morbido all'interno, buono, con un paio di fette di salame napoletano, wow, comunque può buono, si può fare, si può fare, e anche questa ricetta è finita. Spero che vi siete divertiti, spero che vi è piaciuto, spero che non, non andate ero a posto a quel paese, ma spero di avervi regalato qualcosa di buono. Quindi, come sempre, iscriviti al mio canale, perché lo sapete, no? Perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana e in questo caso Ruban. Alla prossima!